Lungomai di Livorno è il libro che ho dedicato alla città in cui sono nato, in cui ho più o meno eh, sempre vissuto. E deve il titolo Lungomai a una canzone di, di Battisti Panella che si chiama Le cose che pensano. Lungomai, sul Lungomai di Livorno, mi sembrava che, che appunto questa questa strana parola lungo mai definisse bene lo stato di chi insomma, si è trovato a nascere e a crescere in, in quella città, che è una città di grandi energie eh, che però in qualche modo sono destinate a rimanere incatenate come, come quei quattro mori che poi sono il monumento simbolo della città. La città è raccontata attraverso tre traslochi e quindi eh, tre case che danno la, la, lo spunto per parlare di tre quartieri, che sono il quartiere eh, Stazione, eh, Piazza Magenta eh, e alla fine appunto quello che io definisco il Lungomai, che è appunto tutta la, la zona del Viale Italia, del, eh, del litorale. Eh, quindi tre case, tre immobili, questo era il primo titolo che avevamo, che avevamo pensato per, per il libro, appunto, immobili eh, nel doppio senso di case ma anche di uno stato de, dell'anima che, che in qualche modo riguarda un po' tutti i livornesi.